Eccolo, e é lo... Io sono barbuto sempre piaciuto Anche oggi siamo qui con un nuovo video Perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle ore 18 esce un nuovo video su YouTube Fatemi sapere nei commenti se vi va bene come orario continuare alle 18 Visto che adesso è estate, magari siete in vacanza, cose così O volete il video di mattina Fatemelo sapere nei commenti così io valuto un po' Oggi siamo qui con un video molto divertente Che nasce da una storia vera Questo cosa vuol dire? Che l'altra sera io stavo su TikTok e mi stavo annoiando a morte Era tipo mezzanotte, luna. Inizio a entrare praticamente su TikTok Hanno messo questa nuova opzione che tu clicchi sulle dirette E le scorri e vedi tutti quelle che sono in diretta in quel momento Cioè ti dice migliori live Ho tirato ho sputato un meteorite Ma in realtà non è che sono le live più viste Sono tutte quelle dirette che in quel momento sono in diretta <ride> Entrando, a volte senza scrivere nulla, a volte magari scrivendo delle cagate C'erano delle reazioni da parte dei tiktokers E quindi oggi ho deciso di, di registrare queste reazioni Quindi entrare nelle dirette delle persone che sono in diretta Non so quante volte ho detto diretta, l'ho detto di nuovo, diretta E di conseguenza loro saranno in diretta ma non sapranno che in realtà sono in live anche nel mio video Perché ci sarete anche voi a guardarli E quindi niente, vediamo se qualcuno... Ci manda quel paese. Se qualcuno si fa una risata o se qualcuno impazzisce. Mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi e commentate con il hashtag nuovo iscritto perché sennò siete dei mastro lindi. Cosa ve lo dico a fare? Ecco, questa è in macchina, Flavia. Allora, iniziamo scrivendo qualcosa di, di stupido. Tipo, non lo so. A casa, non vedo il commento. Riprova. Ah, non me l'avevi inviato. Ecco, non lo so. Non lo so, ragazzi. Io, io non lo so. Vediamo se mi vede. Ha letto, non lo so. Si è bloccata di nuovo. Mannaggia Un saluto in caso guarderai questo video Comunque raga che caldo fa qua a Milano È assurdo Ecco allora Siamo fra le live migliori Che entusiasmo <ride> Ma perché non mi manda i commenti Adesso lo spacco sto tablet Ah, ecco l'ha scritto, l'ha scritto. Chi segue Tentation Island? Io no, voi lo seguite Io Tentation Island? Non mi manda i commenti. Mi... No, ragazzi, mi sono andato un attimo a sciacquare. Non stavo registrando lo schermo, però se sentite, non ho scritto niente, sono entrato in diretta e ho detto: "Dio, Barbuto, aspetta che mo riprendo la registrazione. Lo sentite? Ora vedrete di no? Ragazzi, sono andato a darmi un sciacquata sto pezzando, sto pezzando. Aspetta che ora scrivo. Non lo so, ragazzi, non lo so. Mastrolindo mi ha detto di passare a salutarvi. Basta ste notifiche. Ci puoi salutare Giuseppe? Ciao Se, Quando vedrete questo video Non lo so, Mastro Lindo mi ha detto di passare È andato via No, non sono andato via, sono qua Oh ma che stanno facendo qua, che stanno picchiando qualcuno, sentite che casino Mastro Lindo mi ha detto di passare Non lo so, ragazzi, chiedete voi Non lo so ragazzi, io non lo so, chiedete voi, questa sarà la frase di questo video Ma Vai va manda, manda lo screen, manda lo screen, intanto io. Adesso scrivo, ma è, è passato di qua Don Gino? Sì. Intanto in chat scrivono ciao Barbuto sempre piaciuto. Ciao Barbuto sempre piaciuto. È passato di qua Don Gino. Che so Eh perché? No! Mi ha scritto è passato di qua domani. È passato di qua domani. Eh, ho sbagliato. È passato di qua Don Gino, adesso ho scritto bene. Non lo so perché l'ho detto con questo accento barese, perché io non sono Ahahah <ride> Incredibile, Barbuto riesce a far ridere anche scrivendo qualche frase. D'altronde, Barbuto è sempre piaciuto. Ma perché sei un amico suo che gli ha preso il telefono? Magari è un amico suo che gli ha preso il telefono. Io sono il vero Barbuto, sempre piaciuto. No, no, sono io, sono io. Ha scritto un altro Ci, so Ci sono anch'io di Famous, scusate Mi spiace se ti ho rubato la scena Intanto gli scrivo, uno. è quello vero, schiacciate quello su suo vero. nome È davvero lui Va bene ragazze, siamo passate. abbiamo salutato Passiamo alla prossima diretta Ecco, c'è questa ragazza che gioca con una bottiglia vuota È tutto buio qua Ma come? Ancora devo scrivere, già mi ha visto No, che figura di merda ha detto No, perché? Perché che figura di merda? È tutto buio qua Tutto buio? Non lo so ragazzi, chiedete voi. Non sto capendo. Scusate, fermate un attimo, non ho capito il gioco. Oh, voglio morire, Milano. Avevo una catta per tanto anni fa. Grazie, grazie. Chiediamo, adesso è passata. Adesso mi insulta ragazzi. Eh. Sarà che ho iniziato a fare video dei cereali e ho perso tante innamorate. Barbuto è sempre piaciuto, sempre. Quindi se ero piaciuto prima sono piaciuto anche adesso, o no? Momento della verità? No, no, come? Non ho capito cos'è che era buio. Come non ho capito cos'è che era buio? Vabbè, allora io vado, occhio a non girarti. Ha detto che è passata la cotta, perché dopo un po'... Poverina, era un po' traumatizzata, ci credo che aveva una cotta con me poi è passata Allora scriviamo qua, è Don Gino quello là dietro? No, se ne sta andando, dove vai? Ciao ragazzi No, dove vai? No Non Ecco, quello lì dietro, qualcuno mi risponderà, è Don Gino? Tanto scrivono, ma lasciatemi scrivere, non scrivete subito in chat che sono entrato Giuseppe però Proprio lui, è proprio lui Attenzione, non ci crede È Don Gino È lui? Ma non c'è nessuno dietro. <ride> ma come non stai? <ride> ma non fare figure di merda, per favore. Ma è possibile che mando in confusione tutti con questa domanda? Lui, lui mi sta Raga, simpatico. Parliamo potabile, grazie. Parliamo potabile, come dicevo. 102 ciao. Ma com'è che qua la chat va veloce? Non lo so, ragazzi. Chiedete voi. Io non lo so. Viene mia sorella in live. Viene la sorella in live. Se seguiamo il profilo che ha messo qui giù, ma io non vedo nessun Però profilo. Giuseppe Barbuto, è <ride> una mia live <ride> no, no. E quindi non c'è più bisogno di seguire qualcuno, sta chiamando la sorella Siete il vero, che... va bene che sono un, bi un po' bipolare no? Ma sei il vero davvero? Sono io, e sono io. voi, non lo so Barbuto sempre, vediamo se sa rispondere sì, io. Giuseppe Barbuto sempre piaciuto Ah, non c'è neanche bisogno di scriverlo Gli ho scritto comunque, Barbuto sempre, continua la frase Tanto prima l'aveva detta Nel frattempo io qua ho già riempito una bottiglia Ce l'ho qua sotto, la sto riempiendo con le gocce di sudore Questa maglietta Petacolo, bellissima, dopo L'ho presa per fare il video, dopo la dovrò Non lo so, no, si è bloccato ragazzi Che peccato, tutti scrivono E lui, e lui, e lui, mi spiace Ci Stava nascendo qualcosa di divertente Lui sembra simpatico Thomas, ciao Thomas Speriamo che almeno lui mi risponda Che io sto cercando tutto il giorno Niente ha fatto lo screen Ma che, a che vuol dire che fai lo screen e non mi rispondi scusa? Ma io non ho, non ho capito Guarda che si sente quando fai lo screen eh. Visto che a me piace un sacco entrare durante la notte nelle live Verso mezzanotte e luna mi ricollego su TikTok e ricomincio a entrare nelle dirette Quindi vediamo un po' cosa succede dopo Allora ragazzi a mezzanotte e è, no, è luna è luna, non è mezzanotte, è luna Ho una luce sparata in faccia Mi raggiungeranno le zanzare Siamo qui per entrare in queste live notturne Vedere un po' le reazioni se qualcuno mi manderà a quel paese Spero tanto di sì perché me lo merito È tardi Se sentite un rumore è il ventilatore, mi dispiace ma non ce la posso fare, i miei capelli hanno preso vita proprio e sto morendo di caldo ecco, ci siamo, attenzione eh. attenzione perché vedo in chat Don Gino qualcuno sta spamando Don Gino e non sono io, è tutto buio stavolta è buio davvero dai, ragazzi, agli antipatici ma <ride> lei sta pensando che c'è barbuto dietro lì ma come chiedo se per barbuto male, non è, non è giusto ma chi è quello dietro di te, Don Gino? <ride> E' Giuseppe Barbuto Proprio lui Sì, eh sì. <ride> Ma siete già stato? uscite Tra Dalla la cantina la <ride> Allora dovete sapere che a volte TikTok quando scrivi i commenti nelle live Non li fa apparire Eh non lo so Eh vedi non lo sa Vuol dire cioè? che non è uscito il mio messaggio, aspetta, adesso gli ho scritto separato, vediamo E dalla cantina non lo fa vedere Che sbatti, perché cantina non, non è una parola che brutta? Brutto, Vabbè, io non lo so, chiedete voi ragazzi Io non lo so, chiedete voi ragazzi In che, senso? che senso? Attenzione, io non lo so ragazzi, non lo so Ma fatemi scrivere io lo so ragazzi chiedete voi oddio, oddio. Vabbè ormai mi hanno, mi, hanno, mi hanno beccato ancora prima di oddio. scrivere che... oddio. Ma io ho detto io non lo so ragazzi chiedete voi oddio. Sono le prime che non si confondono Ah è il compleanno di qualcuno Mi sembra di aver capito oddio. Auguri di buon compleanno Non dire che hai 15 anni Ti bloccano le dirette su TikTok oddio. Tutti che scrivono Giuseppe Barbuto GG GG Si sono bloccate no vi mando un bacio Spero che vediate il video e che sappiate che vi ho fatto gli auguri Proviamo qua a ridere Chiedete Madonna. voi Oddio C'è Giuseppe in live Proprio la mia Proprio la tua Incredibile E io non lo so ragazzi C'è Giuseppe in live C'è proprio Giuseppe Giuseppe, Giuseppe. C'è barbuto, sempre piaciuto Facciamolo scrivere come possibile? Sto facendo un video. È Giuseppe. E <ride> lui? Guarda, <Wow>, Giuseppe <ride> mi fa schiattare, scrivo in chat. Wow. A me piace un, <ride> un botto il <ride> modo di parlare di giù. Wow. Ciao Giuseppe. Ciao. <ride> Giuseppe. <ride> Ma c'è pure Don Gino. Giuseppe, io ti amo. Anche io ti amo. Vedi, l'avevo detto che era un amore non ricambiato. No, no, non scrivo. Un attimo, dammi Perché il tempo. Mi ma c'è pure Don Gino, io lo vedo dietro <ride> <ride> Anche io ti amo Love you Me too Pietro è gelosa, Ma lascia sta stare, tengo Giuseppe <ride> Appena capito che ha snobbato cioè, un ragazzo Per quel fa. barbuto sempre piaciuto Che vuol dire una prete? La prete non scoglia, non scoglio sarà lo scoglio, ma che, che vuol dire? Sei un mastro lindo, sei un'invertebrata, io so. Che vuol Se dire? lo è un complimento in napoletano, cioè ma mi sento che sei molto bello. Grazie, che grazie mille. Sei bello, sei, sei bello, non posso dire altro. Grazie. Essere. Sono qua... qua, vuol dire che in tutte le posizioni sei fregno. Pure tipo, se vuoi fare un complimento dici, va wow, a essere tutto stropparre ieri. Attenzione perché qua mi sta dando lezioni, lezioni di napoletano. Allora, Sinu, Scuggio, Scoglio, com'è che avevano scritto Scuggio? No, non si scrive così. Eh, scrive così. scusa. <ride> Ragazzi, qua si sta riempiendo di zanzare. Vado. Grazie per le lezioni, siete simpaticissime. E mandiamo anche un cuoricino. Un bacino uh, Addirittura. Mi piace, raga, mi sono fatto tatuaggio. Bello. Per quinto tatuaggio. Ah, ah tutte e due uguali. Grazie a te. Ciao. Ciao. Dai, però, che patato. Ho trovato Giuseppe. Ha detto che mi amo, ti amo quindi mi ricambio, <ride> e certo che ricambio. Io ho già detto che vado, questo è dopo. Loro stanno parlando pensando che io non ci sia più. Allora ragazzi questa era la reazione delle persone Alla mia entrata nelle loro live C'è stata gente che non mi riconosceva C'è stata gente che mi ha scammato bellamente C'è stata gente che è impazzita C'è stata gente che mi ha detto che mi ama Che mi ama ragazzi Perché Barbuto è sempre piaciuto Raga divertentissimo Se vi piacciono questi video Ne rifarò un altro Mi ha fatto un sacco piacere entrare in queste dirette e Vedere così tanto amore E niente ragazzi Se voi pensavate di fare le dirette Ed essere visti solo dalle persone che vedevate Lì e che vi scrivevano E in realtà siete stati visti anche qua Da tutte le persone che mi seguono Niente ragazzi, mi sono divertito un botto E ripeto, questo format è nato dall'altra sera Che mi stavo annoiando, ho iniziato a entrare in diretta a caso Vedevo che la gente aveva reazioni diverse Ho detto, adesso ci registro un video Perché, boh bello è l'una e mezza penso sì è l'una e mezza quindi io vi saluto vi do la buonanotte anche se voi vedrete il video alle 18 niente ci vediamo ogni mercoledì ogni venerdì ogni domenica alle 18 qua su youtube attivate la campanina e iscrivetevi i miei capelli ormai hanno preso vita propria link in descrizione e primo commento per acquistare il merch spettacolo che è il più bello non in italia nel mondo ciao belli